Raga, ma siamo seri? Non, no, ma non può essere. Buon day, ragazzi. Questo sarà un video abbastanza particolare. In realtà non era in programma perché, come avrete notato, come vi ho già detto, sto facendo video tutti i giorni. Però oggi ci programmato un altro video. Però è successo qualcosa di veramente... Assurdo. Allora non so se avete visto ma sono sicuro di sì Il video di una settimana fa, una settimana e mezzo fa dove un tizio con una maschera veniva a suonarmi a casa mentre stavo registrando un video E io traendo le mie conclusioni ero convinto che fosse un fan, che mi volesse fare uno scherzo Visto che comunque stanno girando molti video del genere Quindi ho pensato magari c'è un fan che guarda video così e vuole fare lo stesso scherzo a me Cos'è successo? Mi sono trovato la maschera appesa alla porta di casa Mentre tornavo a Milano, cioè io stavo a Verbania come avrete visto dal video di ieri e dall'altro ieri, stasera sono tornato a Milano e mi sono trovato questa attaccata alla porta di casa. Faccio vedere l'ora: è mezzanotte e 22. Quindi la cosa è abbastanza sconcertante perché, come ben sapete, io abito da solo. Il punto, qual è? Che non capisco se questo sia un simbolo tipo di resa <ride> da parte del, di quello che voleva fare lo scherzo perché, appunto, io nello scorso video Ho fatto vedere che c'era. La telecamera fuori, quindi casa mia è sorvegliata, nel senso, se uno volesse fare uno scherzo lo sgamerei. Siccome è passato un po' di tempo e non è successo nient'altro, io ero convinto ancora dell'idea che fosse un fan. Lo sono tuttora, nel senso che sono un pochino preoccupato, non più di tanto, perché comunque ho trovato solo una maschera fuori di casa, di conseguenza, secondo me è il tizio o la tizia che voleva fare lo scherzo. E mi ha lasciato la maschera come per dire Bella, ho visto il video, ho visto che c'è la telecamera Finisce qua Adesso vi lascio la clip di quando sono arrivato a casa <ride> Tranquillo, perché poi io l'ho vista e di conseguenza cioè, ho preso il telefono E ho ripreso la scena Siamo seri Lo vedete? Marga, porco. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Raga ma siamo seri? Non... No ma non può essere Quel figlio di p***o è tornato È tornato Ma che c***o vuol dire che mi lascia la... la maschera fuori di casa E eh, mi sono ritrovato sta maschera Raga aspettate Mi era sfuggito un particolare Qua dietro la maschera c'è un numero di telefono c'è il numero di telefono. Allora. Io rido, ma non. Cioè, non è che non sono preoccupato, ma la cosa mi eccita, tra virgolette, perché questa cosa è assurda. Io adesso lo chiamo, non me ne frega niente che è mezzanotte. Passata, io lo chiamo. Io non sono scemo. Sono abbastanza convinto, non vorrei fare una figura di merda, però sono abbastanza convinto che sia un fan. Perché, perché dovrebbe lasciarmi il numero di telefono? È un fan sicuro Mi ha lasciato il numero di telefono perché secondo me vuole che lo chiami Per memorizzarsi il numero, per avere il mio numero È una cosa abbastanza... Una cosa molto... Ma che cazzo? Adesso lo chiamo, però lo chiamerò col privato, così lo fotto Perché se è un fan, non avrà il mio numero Se è uno stalker, seriamente, eh, se c'ha pure il mio numero di telefono, siamo a posto però adesso a parte gli scherzi A me sta cosa inquieta parecchio Ho paura anche di un'altra cosa Cioè se io dovessi chiamare sto numero no? Cioè può essere pure che è arrivato un tizio. Cioè è arrivato sto tizio E ha messo un numero di un suo amico Di una sua amica o di una persona Io chiamo dicendo Oh fai lasci tipo la maschera dietro casa mia? Poi magari è una persona a casa Faccio pure una figura di merda E sono convintissimo che sia un fan Che mi vuole fare uno scherzo Convinto Mi potrei giocare la playstation Giuro la gioco la scommetto, scommetto la playstation Ok, allora posizionato la telecamera qua così chiamiamo in diretta Io seriamente non so se ridere o piangere Lo chiamo con lo sconosciuto 392 Sì, pronto? Pronto, non so se ridere o incazzarmi. ho trovato sto numero Scritto dietro a una maschera appeso sulla maniglia di casa mia Posso sapere chi sei? Se sai qualcosa, magari non l'hai lasciato tu sto numero. Stavo aspettando una tua chiamata. Ma come stavi aspettando una chiamata? Ma dimmi chi sei? Che cazzo fai? Ma dai! Ma non mi riconosci? Dalla voce! Giuseppe! Figlio di puttana! Giuseppe! Figlio di puttana! Ma che cazzo ti cazzo ci fa il tuo numero dietro la maschera appesa a casa mia? Eh, certo, di la verità, ma ti sei cagato addosso? Eh, la prima volta mi sono cagata addosso quando mi è venuto a suonare il tizio con la maschera. Adesso no, perché non capisco se, se sei stato tu o quello che l'ha fatto ti conosce e ha lasciato il tuo numero. Ma dai, ma come fai a non averlo capito? Cosa? Ti ricordi la volta in cui sono venuta a casa tua. Eh. Quando? Quando, quando vieni sempre a casa mia? la prima volta che la prima volta che il tizio cioè la prima volta che il tizio è venuto a casa mia a suonarmi Giuseppe ma quale tizio? Quello con la maschera Giuseppe eh. ti ricordi la prima volta che sono venuto a casa tua? Eh io allora praticamente sono uscito di casa perché tu mi hai detto che avresti dovuto registrare un video Sì. io sono uscito eh ho aspettato un'ora fuori, anche più di un'ora Aspettando che tu registrassi il video Ma che bast***o oh. Che bast***o oh. quindi, allora, quindi lo stronzo che mi ha suonato a casa con la maschera Che mi ha, ha fatto cagare addosso la prima volta Perché io non l'ho data a vedere quando ho registrato quel video Eri tu Ero mio, non ti sei neanche accorto No, perché cioè, allora io ho pensato, se fosse stato uno scherzo, ok, di qualcuno che conosco me l'avrebbe detto dopo Dai, Giuseppe, a casa tua Sì, ok, ma io non... cioè, tu, tu sei così innocente, teo, non vado a immaginare che... cioè, non vado a immaginare che fossi stato tu Bastardo, pezzo di me... e eh, scusa, invece... aspetta, non mi torna qualcosa, allora, tu la prima volta ok hai aspettato perché sapevi che io registravo il video, ma scusa, stavo. Sì, cioè io stasera dice, sono. Stasera sono tornato a casa e ho trovato la maschera appesa, però tu mica ci sei? Giuseppe pensaci un attimo. Noi due abitiamo neanche 15 minuti di distanza. Eh. Io sono venuto da te prima che tu tornassi da Verbania. E ho lasciato la maschera con un altro numero in modo che tu non lo riconoscessi. E di chi è sto numero, scusa? Ci ti ho fatto apposta. Bastardo di merda. Bastardo. Zio, io la, io la prima volta Io la prima volta mi sono cagato addosso un sacco, no? Poi ho ragionato, ho detto, vabbè, sarà stato un fan E tra l'altro, tra l'altro, sei un pezzo di merda Perché poi io ho fatto quel video e tanta gente non ci credeva Perché in quel periodo dopo che io ho fatto sto video Hanno iniziato a fare tutti questi video degli stalk Cioè, cioè prima c'erano degli youtuber che facevano sto killer clown, no? e poi hanno iniziato a fare il video delle stalker quindi tutti pensavano fosse una cagata no? però io ero tranquillo perché ho detto beh sarà un fan che mi ha, fatto, mi ha voluto fare uno scherzo poi nessuno si è fatto più vedere perché poi in quel video ho fatto vedere che c'era le telecamere e invece eri tu perché tu poi non, non, hai detto, cioè, non, non, non me l'hai fatto capire, non è che mi hai dato qualche indizio anche quando è uscito il video tu non mi hai detto nulla cioè quindi tu tutto questo periodo ti sei divertito ti saluto va che io sono stanco sono appena tornato da Verbania è passata già mezzanotte e ma va, a ma va a fa a ciao fai <Pezzo> <s> ciao ciao va a fa <s> <c> raga non ci posso credere non ci posso credere mi sento un sacco ma un sacco un sacco preso per il culo non so che dire ero convintissimo che fosse o un fan o che seriamente qualcuno <ride> mi stesse stalkerando che illuso Chi mi caga chi mi caga Sono i miei amici Possono farmi queste cose Ah vabbè va Niente vabbè Comunque adesso sono tranquillo Anche perché cioè Voi immaginatevi Cioè io arrivo a casa a Mezzanotte sono da solo Perché abito da solo Vabbè Vabbè Raga Commentate qua sotto Ditemi la vostra Ditemi se ve l'aspettavate Non magari che fosse Matteo Perché magari non tutti lo conoscono Però che fosse uno scherzo, che fosse qualche mio amico O anche voi pensavate che fosse un fan Che mi volesse trollare O davvero uno stalker Bella raga E niente, alla fine questo è stato un video Penso divertente Spero vi sia piaciuto, io vi saluto E ciao Bella Non ci posso credere